Però qual è la situazione? Quindi arriviamo un po' a questo schema che è un, un, um, eh, come dire, una mappa orientativa del, del diritto d'autore. No? In virtù di quel principio che vi ho detto prima, per cui il diritto d'autore scatta sostanzialmente con un automatismo. No? Io creo l'opera, se l'opera è creativa, automaticamente ho il diritto d'autore. Ecco, allora in virtù di quello noi copyright dobbiamo considerarlo come un sistema closed by default. Cioè, è chiuso per definizione. Cioè tutto ciò che io trovo che non, che non ho creato io e ovviamente quindi se non l'ho creato io, l'ha creato qualcun altro, questo qualcun altro ha un diritto d'autore, quantomeno per prudenza io devo partire da questo, da questo assunto. Poi può essere che questo, questo signore sia morto a più di 70 anni, che questo signore abbia messo una licenza che consente il libero utilizzo, possono esserci varie situazioni, però come regola io devo trattare tutto ciò che non è stato creato da me come se fosse sotto copyright perché c'è il copyright, probabilmente c'è un copyright di qualcun altro anche se non c'è scritto grosso così copyright, no? anche se sotto la foto non trovo l'indicazione copyright però se non l'ho fatta io non vuol dire che se si trova su internet la posso usare liberamente questa è un po' una leggenda che si sente spesso, no? ah beh ma è lì e quindi vuol dire che se è lì vuol dire che è di tutti, non è vero semplicemente è stata pubblicata attraverso un mezzo di comunicazione come quello come internet che a volte permette di... Di, di, come dire, di rende tutto molto evanescente e molto leggero ma non, non necessariamente dal punto di vista giuridico e quindi la regola è questa che vedete nel lato arancione cioè tutto sotto copyright fino a quando non sono scaduti i termini e quindi sono, posso essere sicuro che l'opera sia caduta come si dice in termini tecnico nel pubblico dominio cioè il pubblico dominio è quell'opera di cui sono scadute tutte le... Eh, tutti i vincoli, tutti i limiti previsti dalla legge, e quindi è di patrimonio culturale dell'umanità, può essere usata liberamente. Abbiamo visto ieri quell'ordinanza sull'uso dell'immagine del Davide Michelangelo, no? avete letto, che è, vabbè, lì sono riusciti a inventarsi il copyright anche su una cosa del 1502, i primi anni del 1500, anni in cui il copyright non esisteva nemmeno come istituto giuridico, quindi siamo riusciti veramente a... a, a però <ride> Quello cos'è? Non è copyright in realtà, è diritto dei beni culturali, quindi è un'altra cosa, non voglio portarvi fuori strada, però questo è pazienza. Però vedete che è ovvio che così vi viene un po' l'ansia perché dite caspita ma allora se tutto è sotto copyright non posso fare nulla, allora di cosa stiamo parlando? No, per fortuna c'è il lato blu, il lato blu della forza. Ehm, il lato blu è tutta la parte delle eccezioni a questa regola. Cioè per fortuna la legge prevede un po' di respiro in, questa, in questo bianco o nero che vi ho prospettato finora. Ci sono effettivamente delle aree grigie e vedete che il, il libro utilizzo, i casi di libro utilizzo che sono comunque un'eccezione possono essere o stabiliti dalla legge e nella legge italiana sono tutti gli articoli, un bel pezzo della legge italiana cioè dagli articoli 65 seguenti, si occupano di quelle che eh, disciplinano le cosiddette libere utilizzazioni che adesso sono state ribattezzate appunto eccezioni al diritto d'autore però ci sono molti casi in cui sono gli stessi autori o in generale i titolari dei diritti a lasciare libero l'uso delle loro opere e quello si fa con le licenze open ok quindi che è poi il secondo grosso argomento della nostra, del, del nostro seminario no? cioè, ricordate i miei due libri sono cioè, copyright e poi la parte sul sulle licenze creative commons, infatti vedete che il loghino cc richiama proprio creative commons, è il loghino che, che identifica queste, queste, form, queste nuove forme di, di licenziamento dei, dei, delle opere creative, vi faccio vedere brevemente la parte invece sulle libere utilizzazioni, quindi eh, articoli 65 e seguenti, sarebbe noiosissimo leggersi di tutti, ve ne faccio vedere solamente uno, Vabbè questa è una slide che vi chiarisce che cos'è pubblico dominio però mi sembra abbastanza chiaro, Uno pubblico dominio è una situazione in cui appunto nessun diritto è riservato e quindi è l'utilizzo libero senza condizioni e qua ci sono i tre casi di pubblico dominio ma non perdiamoci troppo tempo, eh, le libere utilizzazioni sono queste, cioè dette più tecnicamente più propriamente dal 2003 a oggi eccezioni al diritto d'autore ovvero sono casi specifici indicati dalla legge negli articoli 65 e seguenti nel caso della legge italiana in cui un'opera che è ancora sotto copyright, quindi non cadete nell'equivoco che sia scaduto il copyright, c'è ancora il copyright, però posso utilizzare l'opera senza dover chiedere il permesso, quindi quello che viene meno non è il copyright, viene meno l'obbligo di chiedere il permesso preventivo, che invece è la regola generale. Quindi si tratta idealmente di aree franche in cui il diritto d'autore fa un passo indietro a favore di altri interessi più importanti a tutelare. Okay. Esempio articolo 71 eh, bis, vabbè adesso non, non ce l'ho nella slide, non mi interessa, però dice che eh, nel caso di portatori di handicap che per fruire di un certo, certo tipo di opera devono aggirare in qualche modo il diritto d'autore, allora in quel caso l'ordinamento dice che è più importante tutelare l'accesso alla cultura di un portatore di handicap, quindi di un soggetto debole, piuttosto che tutelare il diritto di un soggetto privato, una casa editrice o una casa discografica, che è un diritto ovviamente di tipo commerciale e... e, e e ha uno scopo di diverso no? e quindi in quel caso l'ordinamento giuridico fa un bilanciamento di diritti dice ok allora in questo caso scatta una libera utilizzazione un'eccezione al diritto d'autore perché secondo me c'è un diritto più importante rispetto al diritto d'autore però lo dice specificamente in questi articoli non possiamo inventarci le libera utilizzazione ci cioè sono delle, delle eccezioni specificamente previste dalla legge questo che vi ho fatto che vi ho detto a voce è un esempio quello che ho messo nella slide è l'articolo 70, che è l'esempio forse più, eh, più interessante per una platea come la, come la vostra, ovvero i casi di riassunto, citazione e riproduzione di brani. Dice il riassunto, la citazione e la riproduzione di brani di opere, eh, o di parti di opere e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati a tali fini e purché non costituiscono concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. Cioè, tutte quelle volte che fate una, una recensione, fate una tesi di laurea, un saggio, dovete per forza citare pezzi di opere di altri, no? Perché a volte è richiesto, io ho seguito le tesi in università, quando facevo il dottorato, seguivo gli studenti, è, è anzi consigliato che quando vuoi esporre una teoria tu sostenga la tua teoria facendo vedere che gli autori, degli autori importanti prima di te hanno detto quella cosa. Oppure se sei ad un livello di, magari, tesi dottorato in cui vuoi mettere in crisi una teoria consolidata e dire che adesso è superata, anche qui devi citare i passi degli autori che hanno detto una cosa e spiegarle perché secondo te è sbagliata o, o è superata. E infatti dice la legge che se questa attività di riutilizzo e ripubblicazione di brani di opere è fatta per uso di critica o discussione, allora è libera, non devo chiedere il permesso. Io nella mia tesi dottorato, che era 180 pagine di roba, ho citato pezzi di articoli... Di, di saggi e di report, non ho telefonato a tutti gli autori, ho mandato email per chiedere il permesso per mettere quattro righe ok perché c'è la legge che lo prevede se effettuata a fini di insegnamento di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative per fini non commerciali vabbè, questo ci dice poco eh, salto, ho saltato una slide non a caso, dopo vi spiego perché il comma 2 della legge dice che nelle antologie d'uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, non ci interessa perché dovremmo andare a vedere, interessa solamente coloro che fanno antologie d'uso scolastico, che però sono opere che, se ci pensate, sono opere fatte mettendo insieme pezzi di altre opere. Un'antologia è un collage e anche lì... Se l'antologia comincia a prendere un pezzo troppo grosso troppo sostanziale della mia opera la gente la mia opera non la compra più perché tanto c'è già tutto nell'antologia e quindi c'è un regolamento esecutivo della legge sul diritto d'autore che ci dice di preciso fino a che punto possiamo arrivare il comma 3 ci dice una cosa che appunto nel, tornando al nostro esempio di prima del, del dottorando dello studente che fa la tesi è una prassi che si insegna comunque in università però lo dice anche la legge cioè quando citi, devi, quando prendi pezzi di altre opere devi citare correttamente l'autore il riassunto, la citazione e la riproduzione devono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera dei nomi dell'autore, dell'editore se si tratta di traduzione del, del traduttore qualora tali indicazioni figurano sull'opera riprodotta ok, quindi quello che normalmente viene insegnato anche come galateo accademico in realtà è un obbligo giuridico cioè la legge italiana lo, lo chiede espressamente perché ho saltato una slide perché? perché in realtà la norma L'articolo 70 è stato scritto nel 2003 in questa formulazione, però gli è stato subito aggiunto un comma 1 bis, no? quando ci sono i bis vuol dire che sono dei pezzi aggiunti successivamente, e, e dice è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet a titolo gratuito di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico e scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Sotto vedete che ho messo in nota, norma introdotta nel 2007 dopo il caso Homolaicus, Homolaicus, non posso raccontarvi troppo la storia perché è lunga, però andate a cercare, c'è ancora il sito, era il sito di un professore di scuola media che pubblicava su questo sito eh, materiali utilizzati durante le sue lezioni, quindi aveva, faceva anche un'attività, come dire, meritoria perché era divulgazione culturale, no? poi parlava di letteratura, di storia dell'arte, il eh, piccolo problema è che lui su, in questo... In questo sito aveva la pubblicità e non perché la scegliesse lui ma perché in realtà era uno di quei siti non so se era di eh, tiscali o libero quelli che avevi all'epoca pensate cos'era internet nel 2002 2003 quindi quegli anni lì per avere uno spazio sul web facevi, usavi questi spazi offerti gratuitamente dai provider i quali poi mettevano loro la loro pubblicità cioè ti davano spazio gratuito ma ti mettevano il bannerino in alto che non era nulla di scandaloso piccolo problema che però quella lì era un'attività genericamente percepita come lucrativa, perché comunque c'era anche se non era direttamente il professore, c'era qualcuno che ci lucrava. Il professore cosa ha fatto? Non, solo, non ha messo solo opere di pubblico dominio, ad esempio tra le opere, tra le opere di storia dell'arte, la parte di storia dell'arte del sito, c'erano ad esempio dei quadri di autori di, di, di, di pittura moderna e contemporanea, che sono considerati dei classici, però sono ancora tutelati, pensate a Picasso, no? Picasso è morto nel 70... 70, prima metà degli anni '70, è ancora tutelato. 70 anni dalla morte non sono ancora passati e ci vuole un bel po' ancora. E quindi, benché Picasso sia considerato un classico, in realtà non è un classico per il diritto d'autore: cioè, non è, caduto, non è sufficientemente classico per essere caduto in pubblico dominio. Ma pensate anche a tutta appunto, la, la, la, la. non so. L'arte la, la, la, la, contemporanea, i nostri De Chirico, i tutta gente che è ancora tutelata, ma anche la, la, la letteratura, eh, Montale, Ungaretti, sono ancora tutelati per un bel po' di anni. Quindi lui, questo professore, faceva un'attività, probabilmente anche magari ingenuamente, di divulgazione, di divulgazione culturale e scientifica, però andando a toccare una corda delicata del diritto d'autore, perché queste opere erano ancora tutelate e lì si è trovato a dover pagare una multa che era attorno ai 4.000 euro combinata dalla SIAE per questo tipo di utilizzo, visto che in effetti aveva creato un, un po' di scalpore questa cosa della multa e insomma, anche un po' di dibattito sul fatto che i professori poverini sono già pagati poco fanno una, una vita una dura vita eh, e per di più gli facciamo pagare le multe da 4.000 euro se fanno un'attività che è di divulgazione culturale insomma era un po' brutto, allora ok il legislatore ha pensato di inventarsi questo, questa via d'uscita, questo spiraglio per cui chiunque fa attività di questo tipo a scopo, vedete che dice a uso didattico e scientifico e senza scopo di lucro, ovviamente, allora quella cosa lì è libera. Okay? Quindi questo è il classico approccio da libera utilizzazione, da eccezione al diritto d'autore, no? In teoria questa cosa non potresti farla, però ti crea uno spiraglio per cui se la fai con questi requisiti, allora lo puoi fare liberamente. Si riferisce, arrivo, occhio che si riferisce a immagini e musiche, non a testi, immagini e musiche e dice a bassa risoluzione o degradate. Che poi cosa voglia dire? C'è stata un po' di ironia perché non si capisce bene, degradate cosa voglia dire, perché anche un JPEG per definizione è un, è un formato degradato rispetto a un TIFF però se il jpeg è grosso 6 metri per 8 è una risoluzione sufficiente quindi boh eh, prego scusami c'è una domanda sì, ma ad esempio un blog che parla magari di arte cultura che fa un articolo <coughs> usando delle tue immagini Eh, il blog in quella pagina anche degli spazi pubblicitari che vedi. Eh, eh no lì c'è scopo di lucro però eh. Bene, è un tacito accordo che va bene sia chi viene. Diciamo. Allora, un tacito accordo è un altro discorso. Infatti, lì il problema è che c'è stata una segnalazione. Cioè è ovvio che anche su YouTube ci sono un sacco di video che non dovrebbero esserci. E se non ci. e, e, e non dovendoci essere, in teoria se ci sono è perché qualcuno li ha lasciati lì. Perché YouTube ogni tanto. Cioè, non solo ogni tanto, YouTube è un sistema automatico per cui se carichi qualcosa coperto, coperto da diritti, percepisci che arriva subito il segnale con scritto attenzione che il brano musicale che stai caricando è, mi, mi è, mi è, ce l'ho nel database della, della musica tutelata e quindi non potresti caricarlo. A volte te lo lasciano fare, perché? Perché il titolare dei diritti ha deciso di non, eh, di non eh, inserire la, il suo brano in quel database. Eh, quindi se c'è un accordo tacito ovviamente io fin lì non posso arrivare, eh, però bisogna stare attenti perché a volte ti sembra che sia tacito, ma in realtà semplicemente l'autore non si è accorto, poi si accorge e ti arriva il claim con la richiesta di rimozione, oppure te lo tolgono direttamente. Però non puoi chiedere un risarcimento? Cioè, eh sì, invece potresti. Se riesci, il problema è riuscire a dimostrare il danno, se tu riesci a dimostrare di aver subito un danno potresti anche chiedere un risarcimento, quello, quello non glielo puoi togliere l'autore effettivamente. Poi è, è difficile riuscire a dimostrare che per una pubblicazione, a meno che uno sia un autore molto importante, eh, allora sì, se no, nella maggior parte dei casi, in rete, quello che si chiede è la rimozione il più presto possibile. Però, ecco, non, non abusiamo troppo del fatto che, ah, vabbè, ma tanto lo fanno tutti. e eh, sì, lo fanno tutti, ma anche poi ci sono quelli che si sono presi 4.000 euro di multa. Diciamo che di base non possono farlo. Eh no, di base non possono farlo. Eh, però attenzione, se le immagini sono a bassa risoluzione degradate e il sito ha uso didattico e scientifico e non c'è scopo di lucro, può farlo. Quindi se una tua foto, non so se tu sei un fotografo, un disegnatore, una tua immagine a bassa risoluzione compare sul sito di una scuola media che ha fatto un progetto per, eh, eh, di divulgazione su so, l'alcolismo nelle scuole, non gli puoi fare niente, a parte un discorso di immagine che ti faresti un autogol no? come come creativo a fare un'azione legale contro una situazione del genere però non gli puoi neanche chiedere di toglierla perché in realtà è coperta da, esattamente da questa norma qui ok? Devi rispettare questi tre o quattro requisiti che vi ho illustrato poi in realtà la norma vedete l'ultimo pezzo diceva che fa riferimento ad un, ad un decreto attuativo che però non è mai arrivato quindi in realtà per saperne di più dobbiamo aspettare che il legislatore faccia questo pezzo successivo di norma che non è mai arrivato e sono passati dieci anni quasi undici ormai e dici ma come mai non quindi non si capisce se sia voluta questa, questa, questa reticenza che non abbiano lasciato perdere non vogliono farlo ad ogni modo finché non arriva il decreto noi abbiamo la norma e così dobbiamo interpretare cercare di interpretarla diciamo, usando i principi generali dell'ordinamento quindi io da avvocato mi aggrapperei a questa norma il più possibile estendendola estendendone il suo campo semantico la sua applicazione semantica il più possibile usando le parole come come facciamo noi eh, quindi vediamo cosa succede se arriva questo decreto, però per adesso ce l'abbiamo e come dire, gioi gio gioiamo di questa, cerchiamo di gioire di, questa, di, questa, uh, di questo comma, perché questo comma effettivamente che sia scritto male o, o bene, che ci piaccia o non ci piaccia, ci dà un po' di respiro, cioè, un minimo agli utilizzatori di, di, di spazio d'azione lo concede.